Ciao ragazzi e benvenuti su questo nuovo video. Allora ragazzi prima di iniziare questo video vi chiedo gentilissimamente di lasciare un mi piace e commentare con una cosa strana per la quale magari siete stati criticati perché in questo video come avrete capito dal titolo farò una cosa magari che non è accettata da tutti e che magari per molte persone è vista ancora come una cosa strana ma è una cosa che ho sempre voluto fare e finalmente ho avuto l'occasione di poterla realizzare. In questo video vi farò vedere come ho fatto cosplay E a fine video vi farò anche vedere la reazione delle persone quando mi hanno visto con i capelli di Noctis Ditemi nei commenti se secondo voi ho fatto un buon lavoro E buona visione con il mio primo cosplay Ciao ragazzi e benvenuti a questo nuovo video Oggi è un nuovo video esperimento sociale Perché signore e signori ho provato a fare cosplay per la prima volta Grazie a questi due cosplayer che mi hanno aiutato in questa missione Ringraziamo Alex Salsus, Lady Socks Andateli a seguire sui loro social e adesso vi racconto un po' com'è stata questa esperienza. Prima volta, oddio, ho fatto il mio cosplay di, di Killing Stalking, mm -hmm. però praticamente ero io. E' <ride> praticamente uguale, però? Sì, infatti è sì. una cavolata a no. fare il cosplay. <ride> mm, ecco. Poi hai dovuto provare le parrucche? <ride> no, devo dire che le parrucche, cioè. Allora, o c'è cioè la parrucca proprio. Eh. Cioè non è che ti capita tutti i giorni ad andare in giro pettinato come Riku, è un po'. non lo so, E sono parrucche importanti quindi ti serve un make up giusto per poterle rendere... Mm. Sì, cioè. in effetti devi saperti truccare, aggiustare le parrucche, avere il vestito da tutto il corpo perché ci è capitato che abbiamo provato anche dei costumi che non stavano particolarmente bene purtroppo oggi. Devo dire, eh, oggi grazie a Mico Scostio mi ha inviato dei bellissimi costumi, però eh, di una taglia vagamente più, più impegnativa, diciamo, è. ecco, e niente... E eh, cosa ne pensi allora di, queste, di questo cosplay che hai fatto oggi? Allora, devo cosplay. dire che alcuni costumi sono stati più facili da mettere Per esempio questo mi trovo molto a mio agio Mi sento io quando avevo la band Visual K quindi non okay, mi I capelli sento... più o meno sono quelli Esatto, io avevo i capelli così e mi vestivo più o meno così In realtà Square Enix se vuoi darmi un po' di royalty <ride> Sono qui, ti lascio il mio account, anzi chi vuole donare un coffee lo può fare <ride> Devo aprirmi anche io Patreon come fanno tutti i cosplayer sì. no, no scherzo, non credo succederà, oddio mai dire mai eh. Chi lo sa. So. <ride> dipende se sono interessati o mai No, ma guarda, secondo me dopo le mie quote in cosplay nessuno vorrà più vedere altri cosplay miei, O forse vorranno vedere di più di più, vabbè ragazzi iscrivetevi se volete altri video con nuovi costumi Se suggerite magari di fare qualche nuovo personaggio ci penserò ah, Anime, sì A me piacerebbe anche fare dei music video in cosplay Sto valutando l'idea perché io comunque avendo fatto tanti music video sai Dopo un po', non è che finiscono le idee, però una ah, volta noctis. cado, una volta muoio Ho visto vari video e non è che finisce sempre molto bene No, non finisco mai molto bene eh, Magari qualcosa da Noctis Potrebbe essere un'idea Ragazzi, se volete questo video lasciate un mi piace e forse lo faremo Voi da quanto tempo lo fate? Eh, io un anno e mezzo, in realtà è In realtà è pochissimo e guardate già che qualità che riesce avere di costume bene. Questo, eh, ovviamente, non è mio. Siamo conosciuti dopo. Ah, Sempre grazie al cosplay, te? in realtà. Ci sì. siamo conosciuti. Per Quindi... degli scatti e delle foto ci siamo conosciuti e abbiamo iniziato a fare cosplay insieme. Dai. Che poi. Perché un hobby anche un ottimo modo per stringere amicizie. E stai a caso abitavo dietro a casa mia. Tutti i cosplayer sono di Torino o è un caso? Cioè, perché io Ma La dico... maggior parte sono del sud di Napoli, ho notato io. Davvero? Eh, un... la maggior parte dei miei amici sono di giù. Ma ah, perché io ti dico? Io, quando ho detto, vabbè, voglio provare a fare il cosplay dopo aver fatto quel wiki in stock, ho detto, vabbè, eh, mannaggia. E non posso Perché non saprei proprio da dove iniziare Quindi ho cercato, ho fatto un po' di ricerche su Instagram Ho trovato il suo account, l'ho contattato E gentilmente mi ha detto dove trovare i costumi eh, Anche se oggi abbiamo usato i suoi Ah, c'è e... problema poi un attimino come truccarmi eccetera eccetera perché sennò devo dire che non sarei stato in grado di, di raggiungere questa qualità di foto almeno non ne ho ancora viste però c'è da dire che comunque se ti stavano molto bene il mio sogno sarebbe sempre stato fare cloud eh in particolare a me piacerebbe fare selfie hai fatto appunto eh, eh, di vedremo, 27. vedremo eh, se si sarà una cosa di carino boh, lo so, vediamo prima poi sono venute le foto di oggi mm. e poi ci pensiamo non sì. tutti i cosplay stanno bene tutti alla fine no, no, cioè, sono alcuni più dati altri non tutti i cosplay stanno bene <ride> Ma secondo me, allora io sono dell'idea che chiunque possa indossare, cioè se si diverta e comunque il cosplay non hobby può indossare qualche personaggio Poi se mi dici qualsiasi persona può somigliare a qualsiasi personaggio È già un altro discorso No, no, no Ragazzi ho capito che ogni volta che si parla di cosplay si finisce per offendere qualcuno Quindi <ride> ragazzi fatelo solo a febbraio a Venezia, a carnevale. Basta, non rifatto la casa. <ride> no, non lo faccio io. Ragazzi, eh, sto pensando di partecipare a qualche fiera, ma visto che mi sono trovato già in ampio disagio, <ride> il mio livello di disagio è andato molto su. Eh, non so se succederà, però dipende anche tutto da voi. Se volete che questa cosa succeda. Provateci, scrivete bene Per di più breve c'è la Games Week, Noctis essendo di un videogioco sarebbe perfetto per quella location Sì, per vediamo per Questo è il Seba del passato, vediamo se il Seba del futuro mi farà arrivare alla Games Week Vediamo a few minutes later. Potete chiedervi di lasciare sotto i commenti i cosplay degli altri, così magari... Oltretutto direi cosa vorrebbero esatto. vedere addosso lui okay. Ah, ok, allora fatemi sapere che costume volete che indosso? Se cioè no, no, no fatemelo sapere nei commenti o quale costume volete che indossino loro. E quali costumi indossano loro? Quelli che ti vedono. Sì. Ogni parte. Quanti di, parte di voi parte fanno parte cosplay? Bravo. Ragazzi, non rompete il cazzo, il canale è il mio. <ride> <ride> basta, finisce così il video. No, basta, veramente cosplay non si fa più, veramente basta. Invece ti stavo, ti stavo ma invece ti sto. Ma mi sta malissimo, ma cosa stiamo dicendo? Basta! Sembro il Gabibo Con questi capelli sembra Ma è tremendo, orribile. ma è terribile Sembro Sonic la versione dell'Ivecchio Quello trash Puoi chiedere la sega se ti sfuma sì. Ma perché non la spegnete? Adesso diventiamo un po' serio, volevo dire un po' di cose comunque sul cosplay perché devo dire che cioè, ho visto anche online che ci sono dei commenti, ma anche in realtà parlando anche con te mi hai detto che ci sono spesso flame. ci sono, non flame, ma proprio gente che si arrabbia se tipo non lo so, per esempio se non si cuce il costume o se si photoshopa troppo le foto certo. O se, non lo so, non assomiglia al personaggio. me vorrei capire dove nasce tutta questa critica. E Per un... quale motivo ci sono queste critiche anche, insomma. E diciamo che è abbastanza normale. Quando una cosa diventa popolare e tutti ci si buttano dentro, diventa una gara. Chi è meglio dell'altra? Quindi da lì iniziano un pochino le rivalità, i flame, su vari gruppi, anche su Facebook, cose così. Si vede la gente che si offende a vicenda perché uno ha una parrucca fatta in un modo, l'altro nell'altra. Il costume è comprato... Quindi anche se il problema principale, penso sia l'invidia. L'invidia. Sì, sì. Ma perché, cioè comunque c'era una passione originaria che c'era alla base, io mi ricordo quando lo faceva Giorgia Cosplay, eccetera, sì. nei primi anni, eh, perché mm. dopo anche, anche nel suo periodo, diciamo, è iniziato a diventare sempre più competitivo, ma non riesco a capire perché, ok, per alcuni può diventare un lavoro, hai detto. Ed è molto difficile. Però hai detto che per il 99,9% non è un lavoro. È più... un hobby? Oltre che un lavoro fare il cosplayer, può essere anche un lavoro fare i costumi, fare le parrucche. Ok. Conosciamo delle persone che fanno i costumi e fanno le parrucche. Ad esempio, questo costume è stato commissionato. Ci esempio. sono troppe persone ambiziose e diverse persone che invece lo fanno solo per il gusto di farlo, senza niente in mente. Ah, io sono l'idea che debba essere prima di tutto un hobby, nel okay. quale devi stare bene, ne devi divertirti. E devi fare cosa ti piace Cioè è più importante avere tanti follower sui social O vincere una gara di cosplay per i cosplayer Dipende, dipende dalla persona Dipende da cosa Tante volte genere. la gara la vince chi ha tanti follower Ah sì? Dipende Persone che hanno tanti follower diventano addirittura giurati devi avere delle competenze in ogni caso non è sempre una causa d'effetto ovviamente quindi Bello. nelle gare ci sono vari aspetti c'è il miglior maschile, il miglior femminile sei competitivo? no, è sul cosplay no per adesso? Solo perché la prima volta Non si sono noi. Ma non. Io voglio fare altre cose col cosplay. Non mi interessa molto fare la cosa foto. Invece lo fare col cosplay? Eh, invece sarebbe come ti ho detto incrementarle con la musica, cose così. Quindi fare una cosa che nessun altro fa. Non c'è competizione perché in questo momento, almeno adesso, non la sta facendo nessuno. Quindi... Visto che hai le possibilità di fare cose che eh. non fa nessuno, puoi anche eh. fare quello che fanno tutti. Magari riusciresti in entrambi. Eh, hai vediamo, la possibilità quando vediamo, vediamo, vediamo. Beh, ci pensiamo perché sono molto timido. Comunque fate cosplay perché vi piace. Fate cosplay se vi fa divertire. E cercate di unirvi in questa passione e trovare e fare delle amicizie come loro ciao no. No. single, sei single? è single, sta cercando una ragazza non l'ho mai detto non l'ho mai detto, ma lo vuole anche due o tre oddio